E così, i quattro amici decidono di appianare le loro divergenze e grazie al gioco di squadra riscoprono l'antico splendore di Mestre. Alla prossima avventura! La chiesa di Carpenedo, detta anche chiesa dei santi Gervasio e Protasio, deriva da un'antica costruzione risalente al XVII secolo, con tetto a capanna e un solo ordine di finestre. In seguito, intorno al 1730, quando la zona di Carpenedo cessò di essere una zona prevalentemente rurale, assumendo le caratteristiche di un luogo di villeggiatura per patrizi veneziani, si decise di ingrandire ed abbellire ulteriormente la chiesa.